Ragazzi, cosa state facendo? Ciao, stiamo lavorando a un progetto con il robot meno nome che in un per promuovere la cultura attraverso la tecnologia. Ma l'avete fatto tutto voi? No, l'abbiamo preso in mano ai nostri ex compagni che non avevano potuto finire a causa della pandemia. State lavorando da soli? No, con la nostra scuola. Ah, e dove studiate? All'ETT di Vittorio Veneto, sì. un istituto tecnico in cui si studia informatica ed elettrotecnica. Tutti gli studenti sono coinvolti? No, no, siamo solo in sette, siamo il team dei Robot. Stiamo collaborando con il Museo della Battaglia, che ha come tema la prima grande guerra mondiale, e che ci ha aiutato a concretizzare l'idea del progetto. Ne abbiamo fatte anche altre, come questa buona dirigente e quella sala progettata per andare nello spazio. Bella iniziativa, in bocca al lupo!